su questa cosa sono abbastanza favorevole ormai alle scarpe morbide le scarpe dure hanno fatto un po un po, un po loro decorso ma tu andrea non eri a Livigno in questi giorni no perché io ti ho visto poi eh, non, ti, ho, ti ho un po perso mi sembravi che andassi in bici boh non lo so ah, sono arrivato a Livigno in bicicletta da Bormio anzi noi diciamo Bormio, ma loro dicono Bormio e sono venuto giù un giorno a far ripetute e poi me ne sono ritornato a casa a casina vabbè ascolta, mi è arrivato un pacchetto piccolino però te lo tiro, te lo tiro le regole del gioco sono sempre le solite devi indovinare di che scarpe si tratta sono due paia uno per me e uno per te ovviamente decidi tu quali, quali scegliere, quali prendere però devi indovinare di che scarpe si tratta eh, quanto pesano e poi ci devi raccontare velocemente le caratteristiche, sei pronto? Aspetta scusami, siccome abbiamo due numeri diversi, cosa ti sei fatto dare un 27 cm e un 27,5 Beh questo lo valuti tu nell'impressione nell iniziale e poi, poi mi dici Sono pronto C'hai il coltello? Dalla parte del manico Vai! Mamma mia che bel lancio che hai fatto, <ride> aspetta che faccio finta, oh bravo Max, perfetto Siamo bravo. anche lontanissimi in questo momento quindi <ride> Vado? Vada, vada, vada, vada. No! Ma, ma la posso chiamare ingegnere o devo chiamarla dottore? No, sono solo dottore, io non sono ingegnere. No, perché me l'hanno chiesto? No, comunque. Sono dottore esperto in vaccini. Ma secondo te oggi batterai il record con il... No, no, no, no. ho sbagliato già l'apertura. Ah. Senti, guarda, sai cosa faccio, siccome sono bomber? Oggi non guardo neanche le scatole. No, però poi ti dico io quale delle due devi aprire per prima, eh. cioè, Vabbè. giustamente. Guarda, non guardo neanche le scatole. Allora, Chiudo gli occhi, metto via le chiavi, prendo questa qua. No, prendi l'altra, prendi l'altra. Allora, intanto sono due marche diverse perché la scatola è diversa Ti sembra leggera o pesante? Allora, mi sembra leggera no, Sì, non leggerissima ma leggera Ma te lo sei bevuto il coffee? Perché comunque mi dicono che quando facciamo le recensioni o le impressioni al mattino sei un po' No, non è vero, non dire così allora, poi magari lo tagli. A prima impressione. È un marchio che già conosciamo oppure no? Marca drota. Uh, detta così, guarda, a sentire questo pezzo qua avrei detto una Brooks Però non, non ero più convinto dopo quando l'ho toccata, anche la tobaia mi sembra un po' strana, uh, bella cicciosa. La me Secondo me questa qua è una puma, sai? Hai toppato completamente, no. hai toppato completamente. Ripro. Sì, in effetti la. Beh, allora ti dico la schiuma è abbastanza morbida. Allora a questo punto ti avrei detto una Mizuno. Assolutamente eh, una Mitsuno, però però è una Mizuno. Però mi hanno fregato con la mescola. Allora perché ti dico l'intaglio qua sotto sembra una Mizuno. Qua in mezzo però non sento la. come si chiama? La piastra, il wave. E, e hanno cambiato di brutto la mescola, è molto più morbida del solito di, di Mizuno, quindi era davvero impossibile. Impossibile. Si dice indovinarla, ci hanno detto che eh, avevamo fatto eh, l'unboxing di 2 Mix 1. Ne mancava una terza e questi, eh, oggi l'abbiamo presa. Ma è quindi è una Sky questa? È una Sky 5. Spettacolo perché vabbè, adesso apro gli occhi. Allora non sentivo questo, infatti, stavo cercando questo apposta. Mescola ha cambiato di brutto, eh, la provo subito al piede. Sì, procedi, tra l'altro, come hai capito, dovrebbe essere il tuo numero, però magari mi sono sbagliato. Sappiamo che Mitsuno ha la numerazione leggermente diversa rispetto alle altre aziende. Sì, è vero. Allora, però, sì, come dicevo sempre, guardate l'americana, 9,5. Questo è 9,5, ma 42,5 europea, che di solito è 43, o addirittura 43,5. Allora, si sente che è una scarpa protettiva, perché eh, tua maglia è importante, veste molto abbastanza abbondante allora con le competitors mi ricorda assolutamente posso dirlo puoi dire tutto quello che vuoi questo è un unboxing quindi posso dire anche le parolacce no allora messa così al piede ad occhi chiusi ti avrei detto un Acumulus tutta la vita è interessante perché questa la nuova mescola è non è un po' come, come dire rivoluzionato Mizuno perché loro avevano sempre questa mescola dura, eh, molto reattiva, mi ricordo con le Mizuno ultima quando avevo voglia uscivo, correvo forte, quando avevo voglia uscivo, correvo piano, non era una scarpa tra virgolette comoda, invece questa mescola l'ha resa molto diversa da, dalla concezione di casa Mizuno, qualcuno ha storto il naso, ti dirò, eh, ormai è la, la direzione che stanno seguendo tutti, quindi forse aveva senso anche per Mizuno seguire la, la massa su questa cosa, sono abbastanza favorevole ormai alle scarpe morbide, le scarpe dure hanno fatto un po' il loro decorso. Bella, semplicissima comunque, Max. Eh, potrebbe essere una scarpa alla Milani questa qua, perché è davvero semplice, ma è molto elegante. Quasi non ci correrò e andrò al prossimo matrimonio con eh, pantaloni blu e camicia rosa secondo me perfette queste qua ma non usi le church per, per andare al matrimonio? no a dire il vero anche se ho ricevuto delle critiche ai matrimoni vado solamente con le silver io è un, è un marchio di fabbrica ai matrimoni solo con le silver va bene prova l'altra scarpa eh, richiudo gli occhi chiudi gli occhi e poi decidi quali delle due vuoi utilizzare nella, nella corsetta in pista L'altra volta però avevo scelto di usare le, le Mizuno e non me le avevi fatte usare. Eh? Eh. Questo che marchio è soprattutto quanto pesa. Questo è un cavolo rispetto alla eh, anzi, te lo dico la, la Sky di prima era, era molto leggera per essere una scarpa eh, super protettiva. Wow, questa ha la piastra in carbonio, mi sembra che sia in carbonio. Ottima deduzione, che marchio è? Eh? guarda qua come... Guarda, allora è la mescola spettacolare, sembra quella della New Balance. Guarda, io così ti dico che è, una, è la Puma, allora a questo punto prima ero confuso, cioè ero in dubbio se era la Puma perché sapevo che dovevamo testare una Puma da lento, ma a questo punto questa qua è la, la Puma da gara che è la... Nitro Elite, qualcosa del genere si chiama. In, effe in effetti è una scarpa Elite, però non è, non è che sembra New Balance, è New Balance. Ah, è New Balance, hai visto allora. Mm. Eh, guarda, però vedi, che ci sono andato vicino perché la, la mescola tra New Balance e Puma è molto simile. Eh, in effetti le zigrinature qua sull'intersuola sull non erano quelle di, di Puma, per di più non, non ero riuscito a tocchicciarle né a vederle dal vivo. Eh, fantastica allora me l'ero persa questa qua eh, tra l'altro Andrea e io Olivini ho filmato diverse persone, c'era un gruppo di persone, un paio di persone che avevano queste scarpe, le ho trovate vedendole correre le ho trovate molto stabili quindi sono davvero interessato a capire quale sia la tua opinione Nel, tra un mese faremo la recensione completa però secondo me sono, sembrano ottime scarpe, la scarpa è bella i colori viola se sembrano più adatte a te in effetti. È vero, è vero. Io sono un tapascione, quindi giustamente. Ti dirò che il 27 cm mi è bello fascia... Beh, la scarpa è spettacolare, io spero che davvero non la userai. Tu. Allora, la mescola è quella super che avevamo già visto nel Fuel Cell. Dopo proviamo l'effetto rimbalzo. Allora, mescola super, tantissima nel tallone che secondo me è la, la salvezza per gli amatori, quando si stanchi tutta questa gomma nel, nel tallone aiuta, ma poi è davvero morbidissima, aiuta comunque a portare a casa la maratona. Tomaia, super traspirante, mi sembra un pochino più resistente delle altre, quindi non è proprio un velo. Tallone con conchiglietta e un mezzo salvatene d'Achille. Se guardiamo solamente questo pezzo qua, sembrano un po' le, le Pegasus 36. Direi una scarpa ben fatta, una, una buon, un buon battistrada, molto buon battistrada. c'è pure dei buchi qua per fare un pochino più di, di grip. Gomma abbastanza dura nel tallone. Direi una bella scarpa, direi che ormai praticamente tutti hanno fatto la scarpa la ricetta è paratia alta dietro e carbonio che, che stabilizza un po' la scarpa. Direi Andrea in settimana di incontrarci magari in pista e fare il famoso video, però eh, spero che avremo davvero il tempo di fare il famoso video di tutte le scarpe in fibra di carbonio, altrimenti secondo me ti suggerirei di fare dei reels. No, No, i reels no, comunque prima mi dicevi della stabilità della scarpa, in effetti la paratia di qua è un attimino più alta rispetto a alla destra quindi la parte interna è più, più alta e quindi sì credo che, che ci aiuti a non, a non a non pronare più di tanto è ovvio che un grande pronatore con una scarpa del genere non ce lo vedo bene soprattutto se è abbastanza pesantino forse sì ecco infatti a riguardo del peso forse è una delle scarpe che potrei usare con uh, con un peso più importante rispetto ai 70 kg che diciamo. Va bene grazie Andrea dai ci vediamo dopo eh, vediamo un po' come cosa ne pensi di queste scarpe. Ciao! Ciao! Comunque oggi è un disastro non ho zeccato una